amici sul mio canale un po' di tempo che non ci sentiamo più sono stata parecchio impegnata per i pezzi della vita ma eccomi qua sono ritornata quindi voglio farvi vedere speciale anniversario eurospin dal 23 maggio al 5 giugno 2022 grandi risparmi è vero sono passata e mi sono fatta un bel po' di spesa a cominciare da questi coni gelati a 3,49 euro sono 12 coni gelato poi c'è ancora 7,39 euro eh, tonno all'olio di oliva quante vaschette ci sono? 12 vaschette per 80 grammi, il latte a 3,75 euro 5 pacchi più 1 e ci sono altre cose molto molto interessanti ehm, dal bichoc con mandorle prosciutto cotto d'alta qualità 1,39 euro 39 bresaola 2,55 pancetta affumicata due vaschettine così 2x250 grammi 2,69 euro c'è il formaggio spalmabile a 0,99 c'è ancora il grattugiato 250 grammi a 2,39 euro, la bresaula è 30, 80 grammi eh, 255 no, 80 grammi e tante tante altre cose. Lo yogurt greco, la pasta sfoglia 1,39 euro, mini snack. Ci sono tantissime cose come vedete, eh, le uova fresche, fagioli, eh, patatine, caffè capsule a 4,49 della Yertz, ehm, ancora caramelle, caffè, eh, come vedete biscotti, eh, l'aranciata, la, la limonata, um, quanto viene? 0,79, non, non è tanto. La Coca-Cola a 0,65, le lattine, detersivo classico per lavatrice, 4,49, ce n'è, ce n'è, ce n'è, ce n'è, vediamo se riesco a vederlo, eh, 0,90 al litro costa, 5 litri, 5 litri, la, morbidente, la candeggina delicata e candeggina non è ammorbidente 2,99 però sono sempre 4 litri e grande l'asciuga tutto comunque sono pacchi molto grandi confezione grande i prezzi sono buoni i freschi lo spec dal ad adge è 1,59 eh, come vedete ci sono tante tante tante cosine che ne vale la pena di andare a fare un giro 0,49 lo yogurt la passata 0,65 eh, la salsa di soia per chi la usa a me non piace tanto la salsa di soia è in offerta 1,69 0,35 i ceci la carne in gelatina insomma ce n'è un po' per tutti i gusti eh, cosa c'è d'altro? ecco le bibite, le varie bibite tè al limone, tè alla pesca aranciata ancora eh, Frizzantino Lambrusco 1,89, Montepulciano li ho presi, sono buoni, tutte e due, la birra 0,65. E ancora, ancora detersivo per capi colorati a 1,59, e un litro e mezzo, la Candeggina 3 litri e 1,79. Come vedete ci sono tante tante tante cose, poi ci sono tutti surgelati e andando oltre a queste cose ce ne sono ancora delle altre in promozione. I gelati, la vaschetta gelato che non ho comprato perché mi sono dimenticata è, è al cioccolato, alla spagnola e al caffè, poi torno a prenderla e poi, eh, spesa intelligente, sì, in effetti è vero, frutta, verdura, ho preso le pesche, oggi ho preso le albicocche, 1,99 le albicocche, 1,79 le pesche, sono buone Melanzane le ho viste, erano molto belle, ma non le ho prese, perché avevo già della verdura Poi c'è la carne, ecco la carne, io alle rospin mi trovo molto bene eh, carne di ottima qualità e ancora ancora ci sono tavoli da giardino ci sono praticamente tante offerte anche sugli accessori ecco cosa mi serviva che non l'ho visto tubo da irrigazione estensibile questo mi serve proprio devo tornare a prenderlo non l'ho visto non me ne ero accorta doveva ancora guardare il deplia, so che c'è devo tornare a prenderlo perché mi serve per il mio giardino biciclette le ho viste molto belle molto utili, molto belle ciabatte scarpe c'è insomma c'è di tutto anche giochi per bambini ho visto che ci sono molte molti giochi per bambini materassino piscinette sempre per i bambini costumi, costumi per i bambini che non sono molto cari, 9,99 e eh, di nuovo pentole, forno eh, a microonde, tostapane se vi serve il tostapane eh, i vari accessori per 2,49 per la cucina, piatti poi ci sono, aspettando l'estate, c'è la promozione delle vacanze. Se avete, dovete ancora prenotare delle vacanze, qui ci sono degli sconti. Io con l'Aerostream non ho mai prenotato una vacanza, però si potrebbe, si potrebbe, si potrebbe farci un pensierino. Eccola qua, l'anguria. L'anguria oggi non l'ho presa perché mi scocciava a portare del peso ma la farò andare a prendere da mio figlio o da mio marito ehm, ecco qui comunque fatevi un giro all'Eurospin da venerdì 3 e domenica 5 giugno weekend di follia queste promozioni invece ci sono dal 23 maggio al 5 giugno 2022 fatevi un giro Spero di esservi stata utile e di vedervi nei prossimi video. Vi saluto, vi auguro una buona giornata e ciao a tutti, a presto, ciao!